E dobbiamo pagare, ci capiamo, qualcuno ha invitato alla riflessione. Perché? Perché dobbiamo pagare disastri economici che noi non abbiamo fatto, chiaro? Di solito se un amministratore piglia il porta a casa sua, commette un illecito, qua si piglia e si porta tranquillamente a casa loro e di fatti noi continuiamo a pagare e bisogna risanare no? i danni che amministratori hanno fatto, non in sede locale ma in sede nazionale, internazionale e roba a genere, dobbiamo pagare noi, quindi si inventa la maniera di spremere il limone, poi arriviamo in sede periferica l'ultimo anello è il comune e in comune sarà aperta o alla barca, dico. dicono tra maggioranza e opposizione, giustamente ha detto il professor Intini. Prima, quando quello era in opposizione, sono le cose che ha detto lui: Guarda un po', adesso da schiavo diventa padrone, se ne scorda. Questo è il gioco della politica. E la riflessione, l'intervento prima di me, ha sollevato, ma non su quello io sollevo la necessità di riflettere su tutto, però noi dobbiamo pagare, un po' di più, un po' di meno soldi si danno accantonare non si capisce bene, non decidiamo noi per cosa saranno spesi in parati, no, questo è stato detto, ma saranno spesi magari per amalgare no? le feste dei Santi Medici o eh, San non so cosa non ci interessa, però in ogni caso non decidiamo noi però noi paghiamo sia il 5, il 7, il 10, noi paghiamo, sta nell'astuzia dell'amministratore, no? stringe un pochetto di più prima, un pochetto di più dopo per mantenere il gioco l'equilibrio nel frattempo noi paghiamo. Io penso che ci sarebbe da riflettere su questo. Perché dobbiamo pagare? Perché dobbiamo pagare noi? No, le spese militari? dobbiamo pagare assassini di professione che vanno non so, eh, in altre terre, fuori terre, come si dice a no, a fare delle guerre imperialistiche chiamate missioni di pace, noi dobbiamo pagare costano cari questi, eh? ma costano cari, ma tanto, non sono fuori tema, non sono fuori tema, è un bilancio di Stato, l'Imo e tutto quanto serve no? a risanare tutta la situazione che poi non è risanabile, perché è proprio il sistema economico che è saltato, non è di certo costruendo ancora palazzine che si risolvono i problemi, non a caso ci sono palazzinari che sono bloccati, che sono anni, che non vengono nemmeno più un garage, per esempio, e chi fa il lo sa che non sto dicendo per sedire, quindi allora forse è il caso di riflettere, se pagare o incominciare ad organizzarci per smettere di pagare ecco perché io sostengo e ripropongo la necessità di non lasciare perché guarda un po' questa cosa quando tutti mancano dentro giochi fatti e che cazzo sta <ride> mafrio mm? allora proprio per riflettere anche su questo e quindi non ritrovarci trovarci sempre a pagare su giochi fatti necessita urgentemente anche dopo il voto in Sicilia, l'astenzione che sale a oltre il 50%, no, necessita il cominciare a pensare rapidamente a strumenti organizzativi diversi per gestire la nostra esistenza, il territorio sul quale noi andiamo a vivere, perché magari dopo, per pagare i buchi, non i buchi, si vendono pure le cose nostre, che è il patrimonio pubblico e chi se lo compra? No, non te lo compri né tu o non tu e né io, se lo comprano i soliti giri d'affari, che sono quelli che poi stanno spingendo fortemente verso la città metropolitana e vi ha Sono tutta una serie di cose messe insieme, non si può prendere soltanto il pezzettino, il 7 o il 7,5%. Vi ringrazio. Grazie a